Mano sul claxon e vento in faccia. È tornato ad Arezzo come ogni primo maggio il raduno nazionale Vespa-Arezzo che quest'anno prevedeva il tour da Arezzo a Cortona rigorosamente in sella ad una Vespa. L'evento, giunto alla ventunesima edizione, riunisce ogni anno centinaia di Vespisti da tutta Europa. Tra gli 800 partecipanti, infatti, sono arrivati anche i rappresentanti dei club dal Belgio, dalla Francia, dalla Svizzera e dall'Ungheria. Benissimo perché con le previsioni che erano state annunciate inizialmente avevamo avuto un calo di prenotazioni ma invece oggi nella giornata di oggi è riesploso la voglia della Vespa, la voglia di libertà e tutti hanno, sono arrivati qui al Prato a fare la, la sua prenotazione. Promosso dal Vespa Club Arezzo sotto l'egida del Vespa Club Italia con i patrocini dei comuni di Arezzo e Cortona è una delle più importanti e partecipate manifestazioni che hanno al centro questo iconico mezzo di trasporto. Andremo quest'anno nella cittadina di Cortona passando dalle vie laterali per non disturbare la, il traffico locale.